Mi sudo addosso ma non ti conosco, non mi interessa molto dalla tua vita Mi vieni incontro sai, non ne ho bisogno di raccontarti l'ennesima scusa no Non faccio apposta ma non mi ricordo Poesia in qualunque posto, di recalde Bologna Bologna d'agosto. Quella poesia che se la trovo l'ammazzo. Tu che profumi della pioggia di marzo. Non credo, sai, possa funzionare. Non sento niente, non so il consegnare. Mentirai, mi potrei ferire. Credo non sia facile. Stronzo.